e doppio pagamento e ancora agenzie di viaggio e tour operator, le istruzioni per l'esonero dai contributi IMS per i datori di lavoro e poi super bonus, cosa cambia con la conversione del DL aiuti dalla proroga alla cessione del credito e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda il bonus alle imprese per la partecipazione a fiere internazionali il contributo di 10.000 euro nel DL aiuti, infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dai contributi a fondo perduto aggiuntivi per bar e ristoranti Domanda unica e doppio pagamento, fa il punto Rosi Delia, sono in arrivo contributi a fondo perduto aggiuntivi per ristoranti, catering e bar, il pagamento sarà automatico senza presentare la domanda per tutte le imprese che hanno già richiesto gli aiuti entro la scadenza del 23 giugno scorso. La misura è prevista dal DL numero 152 del 2021, i dettagli operativi sono stati definiti dal decreto mise pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il 5 luglio 2022 vediamo che quindi sono in arrivo contributi a fondo perduto aggiuntivo per ristoranti, bar e catering che hanno presentato la domanda di accesso per gli aiuti previsti dal decreto sostegni bis entro la scadenza dello scorso 23 giugno. Sono 10 milioni di euro le risorse da suddividere tra le imprese che hanno i requisiti per ottenere l'integrazione e definire l'operatività di quanto previsto appunto dal DL52 del 2021 è il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 aprile pubblicato in gazzetta ufficiale il 5 luglio 2022 passiamo ad un altro argomento ovvero quello che riguarda le agenzie di viaggio e tour operator ci sono le istruzioni per l'esonero dai contributi IMSS per i datori di lavoro sono contenute nell'apposito messaggio IMSS che riguarda l'esonero dai contributi previsto dal Decreto Sostegni TER è concesso nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di Stato i dettagli e le istruzioni da seguire per i datori di lavoro sono all'interno dell'articolo Proseguiamo con il Super Bonus. Cosa cambia con la conversione del decreto aiuti dalla proroga alla cessione del credito? Fa il punto Anna Maria D'Andrea. Il Super Bonus cambia ancora con la conversione del decreto aiuti. Sono in arrivo ulteriori novità sulla cessione del credito da parte delle banche. Viene confermata la proroga al 30 settembre 2022 per i lavori sulle unifamiliari. Vediamo che per quanto riguarda il super bonus c'è un nuovo giro di boa con la conversione in legge del decreto aiuti sul quale si attende il voto di fiducia da parte della Camera. Alle novità già previste dal testo del decreto legge numero 50 del 17 maggio 2022 si affiancheranno le nuove modifiche in materia di cessione del credito introdotte nel corso dei lavori per la conversione in legge. Novità che riguarderanno le banche che puntano a sbloccare il mercato delle cessioni. Manca invece un'apertura sulla possibile proroga del superbonus oltre le scadenze ad oggi previste, tra cui la prima del 30 settembre 2022 per i lavori sulle unifamiliari. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus alle imprese per la partecipazione a fiere internazionali, con il contributo di 10.000 euro nel decreto aiuti. L'articolo è di Rosi e fa il punto sul bonus alle imprese per la partecipazione a fiere svolte in Italia, con la conversione in legge del decreto aiuti è in arrivo un contributo di 10.000 euro per un rimborso massimo del 50% delle spese e degli investimenti sostenuti per eh, prendere parte a manifestazioni internazionali. I requisiti per ottenerlo sono all'interno dell'articolo. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sul salario minimo, rinnovo contratti, cuneo fiscale e il piano per far crescere gli stipendi nell'articolo di Alessia Consonato e poi bonus 200 euro a luglio, le scadenze e quando consegnare l'autocertificazione con le regole e infine la riforma fiscale verso lo stop alle microtasse più costi che gettito un altro articolo riguarda il PNRR che non colma il divario nord-sud penalizzate molte città del mezzogiorno ed è proprio quello che vi segnaliamo, è di Valentina Iorio e fa il punto su quanto previsto dal PNRR in particolare per le città del sud sarebbe previsto il 38% dei fondi e non il 40% delle risorse che era l'obiettivo minimo che appunto era contenuto nel recovery plan italiano